Buonasera, il Capo Dipartimento e il Professor Brusaferro oggi risponderanno a domande solo sui temi che affronteranno e nessuna domanda sul DPCM. Iniziamo la conferenza stampa. Dottor Borrelli. Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio il Professor Brusaferro che come al solito mi accompagna. Il bollettino di oggi vede 33 guariti in più, il numero di, il totale dei guariti è di 622 e registriamo 133 decessi, il numero complessivo dei decessi è 366. La distribuzione è questa, 113 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 5 nel Veneto, 2 in Liguria, due nel Lazio, uno in Puglia, uno in Friuli, Venezia Giulia. Il numero dei decessi per classi di età nella fascia 0, 49 anni, è una unità, una persona, 50-59 eh, anni, una persona, 60-69 anni, 14, nella fascia di età tra 70-79-39 e 79, 39, nella fascia di età 80, 89, 60, maggiori di 90 anni, 18. Il numero complessivo dei pazienti positivi oggi incrementa di 1.326, siamo a 6.387 pazienti positivi, di questi 2.180 sono in isolamento domiciliare. 3.557 sono ricoverati con sintomi, 650 sono ricoverati in terapia intensiva e subintensiva. Per quanto riguarda le attività che abbiamo fatto, in particolar modo, come sapete, ci siamo impegnati per l'acquisto di mascherine, mascherine, in modo particolare mascherine chirurgiche, abbiamo una serie di contratti che ci permetteranno a partire dal 12 di marzo di potenziare la distribuzione di mascherine chirurgiche per un totale di 22 milioni di mascherine chirurgiche che dovranno arrivare nel, eh, in questo periodo fino al 30 di aprile. Stiamo anche procedendo con l'individuazione di un fornitore che potrà fornire un numero adeguato fino a circa un milione di pezzi al giorno di mascherine analoghe alle mascherine chirurgiche. Prosegue l'attività del reperimento e della fornitura di mascherine FFP2, abbiamo una consistenza complessiva della fornitura di 3.780.000 pezzi, la distribuzione ha avuto inizio il 6 di marzo e sarà ultimata entro il 29 di marzo con eh, cadenze diversificate a seconda delle ditte fornitrici. Analogamente abbiamo poi la fornitura di mascherine FFP3, occhiali protettivi, guanti monouso, tute monouso. Abbiamo anche, come dicevamo ieri, avviato intanto una richiesta di offerta che vedrà scadenza domani mattina alle ore 10 da parte di Consip. Per l'acquisto di oltre 5.000 ventilatori eh, e respiratori polmonari. Ieri abbiamo concluso un importante contratto con una ditta nazionale che eh, fornirà eh, respiratori, ne abbiamo già presi 320, questi qui saranno destinati domani mattina nelle regioni Emilia Romagna il numero di 174, Lombardia 90, e Piemonte 56. Abbiamo anche acquisito attraverso questa ditta la disponibilità a fornire eh, con una produzione di 500 pezzi al mese, 2.000 complessivamente eh, ventilatori polmonari e, eh, e quindi eh, andremo a eh, potenziare l'offerta che eh, le regioni, le dotazioni che le regioni hanno messo in campo. Altro dato che volevo dare è questo del tema delle eh, strutture sanitarie e in particolar modo della criticità che gli ospedali della regione Lombardia stanno affrontando in termini di capacità di eh, assistenza per le terapie intensive e subintensive attraverso il sistema della CROSS come vi dicevo ieri abbiamo già trasferito ed è in corso di trasferimento, 13 pazienti sono in corso di trasferimento nelle altre regioni, le regioni Limitrofe, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Per quanto riguarda le forze in campo, il numero degli uomini e dei mezzi cresce, siamo a circa 4.000 eh, e il numero delle tende che noi abbiamo messo a disposizione attraverso il sistema di protezione civile per le strutture di eh, triage, pre-triage, sono 412, una menzione particolare ai nostri volontari e alle nostre volontarie che hanno raggiunto num numeri molto molto importanti e quindi li voglio ringraziare per la continua e costante disponibilità e affiancamento che fanno rispetto agli operatori delle forze di polizia, delle forze armate, delle strutture delle regioni e per primi agli operatori sanitari quindi medici e operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale che stanno in prima linea curando i nostri connazionali. Io mi fermo qui. Apriamo alle domande, prego. Sì, buonasera. Commissario, ovviamente devo chiederle intanto perché non vuole intervenire su, eh, sul decreto, senza entrare nello specifico, magari ci saranno dei, dei motivi assolutamente legittimi. Eh, volevo chiedere invece al professore, professor Busaferro, se a suo modo di vedere... Come dire, il contenimento previsto, senza entrare nello specifico del decreto, può realmente portare a qualcosa o se eh, come dire, eh, è ragionato secondo lei o se è eh, sulla base di una emergenza? Ecco. Partiamo dal DPCM. Non voglio intervenire perché il DPCM è stato emanato, ce l'abbiamo tutti, ce lo siamo analizzato, studiato e adesso sono in corso anche delle riunioni di ordine tecnico nelle quali si stanno analizzando anche alcuni punti che eventualmente possono essere chiariti e quindi si sta operando a livello tecnico per una maggiore definizione anche rispetto a quelle che sono le prescrizioni contenute nel decreto. Quindi quando avremo eh, in accordo con le regioni, in accordo con le strutture operative del Servizio Nazionale con le componenti quindi con tutti i rappresentanti dei Ministeri delle Regioni e dell'Anci eh, daremo una adeguata comunicazione quindi non è che non voglio rispondere sul decreto ma quello che è scritto nel decreto è quello che noi stiamo applicando e rispetto a delle esigenze che ci possono essere di chiarimento le andremo a fornire molto a breve. Sulla seconda domanda Ovviamente non è che uno va a caso ma eh, costruisce un percorso, ha dei modelli, valuta l'impatto delle misure che vengono adottate e in funzione dei dati e dell'evoluzione dei dati modella le ulteriori misure che sono necessarie. Come abbiamo avuto occasione di dirci anche durante la giornata, eh, la valutazione dopo 15 giorni delle misure adottate è stata positiva rispetto all'efficacia nel contenere nelle zone cosiddette rosse ma contemporaneamente in alcune aree del paese abbiamo preso atto che c'è, abbiamo monitorizzato insomma, reso evidente, appare evidente che c'è una circolazione sostenuta locale. Questo è un elemento critico, è un elemento che va ovviamente contenuto più rapidamente possibile e le misure che sono state adottate sono state adottate in questa logica, da una parte il contenimento e il dilazionamento laddove c'è una circolazione locale come e questa fa parte di quel primo gruppo di regioni e province in qualche modo che hanno delle misure un po' più restrittive ma allo stesso tempo si è voluto dare e si vuole dare un segnale forte a tutto il paese di eh, preparazione di prevenzione perché eh, in caso di eh, focolai locali eh, ci sia, i sistemi siano pronti ma soprattutto perché mantenendo, adottando quelle misure che vengono raccomandate si può ridurre la probabilità che questi focolai si verifichino e soprattutto si verifichino, eh, si possa ridurre la numerosità di questi focolai consentendo così di erogare la migliore assistenza possibile alle persone che poi ne hanno bisogno. nella generalità, nella totalità dell'effetto uh, dell delle misure c'è un riscontro positivo, ma in alcune zone, in alcune, in ampie, io immagino, zone, c'è ancora una forte criticità o oh, mi sbaglio? allora La riformulo. Le zone cosiddette vecchie zone rosse, eh, quindi comune Vaux, il comune di Vo, così come i comuni di Casa Pustellengo, sono gli 11 comuni dell'Odigiano all'interno abbiamo censito una crescita ridotta dei nuovi casi che vuol dire che questo sistema ha funzionato nel contenimento però parallelamente in alcune zone della Lombardia, in alcune, in zone della Lombardia e in altre province che sono quelle che poi sono state incluse abbiamo censito che c'è stata una crescita di nuovi casi e quindi la misura raccomandata è stata finalizzata a fare in modo che anche nelle zone dove ci sono questi nuovi casi si possano adottare delle misure un po' più impegnative per rallentare la trasmissione ma soprattutto per fare in modo che i casi che necessitano di ricovero eh, in ospedale piuttosto che terapia intensiva eh, possano essere numericamente dilazionati nel tempo in modo tale che possiamo garantire a tutti la migliore assistenza. Eh, buonasera, ieri sera c'è stato un fuggi-fuggi generale dalla Lombardia. Quindi, gente che in massa è andata in stazione, è salita sul treno. Si è detto più volte che questo non deve essere fatto. Sono, sono state date numerose raccomandazioni in questo senso, forse non sono arrivate perché insomma, si sono viste delle immagini molto forti ieri notte, soprattutto alla stazione centrale di Milano. Guardi, il, le indicazioni che vengono proposte sono indicazioni eh, che mirano, come abbiamo sempre detto, al distanziamento sociale. La misura più importante che oggi noi abbiamo a disposizione è eh, creare in tutte le condizioni possibili una distanza interpersonale che consenta la riduzione della probabilità della trasmissione del virus. In alcune zone dove il virus circola, come dicevo prima, un po' più intensamente a livello locale, eh, occorre un'attenzione particolare perché il numero di persone positive o il numero di persone che manifestano dei sintomi è più elevato e quindi la probabilità di diffusione è più alta e quindi è necessaria una maggiore attenzione, una maggior, delle misure strutturali che aiutino di più le persone a rispettare questa distanza. Nel resto d'Italia però non è che dice esente, bisogna comunque mantenere l'attenzione perché in realtà la presenza o l'inserimento di persone positive può ovviamente come in tutti come negli altri casi trasmettere l'infezione e quindi nessuno di fatto oggi è immune ma l'idea è proprio di modulare l'intensità delle misure in funzione della circolazione del virus. La mobilità a cui lei si riferisce evidentemente è un elemento Uh, di cui tenere da prendere in considerazione, il punto però essenziale è che comunque le misure di distanziamento vanno mantenute, non è che se uno si sposta uh, questo tema cambia, <ride> Ecco, non ci sono, credo che un grande appello che mi sento di fare a tutti è, non è che c'è una parte d'Italia oggi che è completamente immune, ci sono delle parti d'Italia dove il, il virus circola di meno allo stato attuale, ma il fatto che il virus circoli dipende dai nostri comportamenti e quindi, se noi continuiamo a comportarci come nulla fosse, che lo facciamo a Milano o che lo facciamo in un'altra città del centro del sud Italia, non è che il virus non circola, circolerà laddove, è, laddove i nostri comportamenti e le condizioni di distanziamento interpersonale aumentano la probabilità di circolazione. Quindi, questo è il motivo per cui è stato proposto dal comitato tecnico scientifico e adottato dal presidente del consiglio un provvedimento che mira proprio a, a eh, rendere consapevole ogni cittadino italiano di quanto sia importante l'adozione di questi strumenti e, poi, e questo è indifferente da dove viviamo quindi questo non so se ho risposto alla sua domanda. Dottor Borrelli, buonasera, Motta di SkyTG24. In base all'andamento all del virus eh, negli altri paesi e in base ai modelli matematici statistici, eh, secondo le vostre previsioni, proiezioni, quando si raggiungerà il picco in Italia e soprattutto a quanti casi corrisponde? Guardi, su questo poi lascio parlare il professor Brusaferro che dal punto di vista epidemiologico con la comunità scientifica sta analizzando il fenomeno della diffusione del virus. Sicuramente credo che noi oggi non riusciamo ad avere una previsione e di questo credo che la comunità scientifica sia coerente con questa mia affermazione. Chiederei al professor Brusaferro se può aggiungere qualcosa perché io più in là di questo non mi spingo. Grazie della domanda. Noi quello che stiamo facendo è monitorizzando quotidianamente sia dal punto di vista quantitativo ma anche con i report più clinici e più legati alla tipologia di patologia eh, che facciamo in istituto acquisiamo dati anche grazie, anzi, anche e soprattutto grazie al contributo delle regioni eh, quotidianamente per capire come va l'andamento. In questo momento è difficile fare delle previsioni, certamente si possono fare dei modelli, ci sono vari modelli oggi che circolano ma che credo anche voi spesso riportate eh, nei, nei, nei rapporti o nei comunicati che, che quotidianamente fate di informazione, tutti i modelli hanno delle assunzioni. Eh, assunzioni vuol dire presuppongono che la storia avvenga secondo alcuni eventi che vengono predeterminati. Noi ci troviamo in una situazione relativamente nuova eh, e dal punto di vista epidemiologico certamente dobbiamo tenere conto dei vari modelli ma dobbiamo tenere conto soprattutto degli andamenti sia delle, dei nuovi casi, sia della loro localizzazione, sia della tipologia di pazienti che poi diventa, si positivizza e della tipologia di pazienti e dei sintomi clinici dei pazienti che poi devono avere determinati livelli di intensità di assistenza. Al momento, io non mi sento di fare previsioni. Buonasera Caponnetto, ReNews24. Guardando i dati, la Lombardia rimane sempre al centro, chiamiamolo l'epicentro, dell'espansione dell del virus. E, e notiamo anche che ci sono uh, più 40 terapie intensive. E stiamo parlando del, dell'eccellenza, possiamo dire noi in Italia, al nord. Se dovesse, facciamo previsioni, l'espansione di questo virus nelle altre regioni, si può già ipotizzare qualcosa? Perché chiaramente le altre regioni sarebbero molto più in sofferenza, non hanno le stesse terapie intensive che ci sono in Lombardia e poi ci sono anche 100, 13 decessi in Lombardia nelle ultime 24 ore. Grazie. Per una parte rispondo io poi sui decessi perché credo che sia interessante anche il dato che vi fornirà il professor Brusaferro su quelle che sono le patologie pregresse e concomitanti. E noi abbiamo un sistema sanitario su base regionale dove ogni regione è eh, attrezzata per il numero degli abitanti che la eh, occupano, è evidente che eh, anche le altre regioni sono attrezzate ma c'è in atto, lo voglio ricordare, quel piano di potenziamento straordinario delle terapie intensive e subintensive che già da qualche giorno il ministro della Salute e le Regioni hanno avviato potenziamento del 50% delle terapie intensive, e del 100% delle terapie subintensive. Noi stiamo acquistando respiratori, ventilatori per potenziare le terapie intensive e subintensive, quindi stiamo portando avanti quel programma di straordinario di potenziamento per andare a gestire questa domanda crescente di assistenza sanitaria qualificata. Su invece il numero dei morti, le patologie e quant'altro io lascerei la parola al professor Brusaferro che forse ci può dare anche il quadro di quanti statisticamente anche oggi sono quelli che hanno avuto patologie pregresse e concomitanti. Ma non, su questo quadro, l'ho detto all'inizio, non ci sono variazioni significative, lo potete cogliere anche dalla tabella riassuntiva riportata nel foglietto che vi verrà distribuito, eh, parliamo sempre di pazienti piuttosto anziani, parliamo di un 60% di ultra-ottantenni e comunque della quasi totalità eh, sopra, eh, o sopra i 70 anni. Sono pazienti caratterizzati da presenza di più patologie croniche, e sono pazienti che però rispetto alla loro fascia di età hanno una mortalità più bassa rispetto ai dati oggi disponibili, eh, sono quelli cinesi, eh, con cui poterci comparare. Questo, come abbiamo detto ne, nelle giornate precedenti, è un indicatore della capacità del nostro Servizio Sanitario Nazionale di garantire elevati livelli di assistenza, di qualità dell'assistenza, è anche un indicatore più generale di responsabilità di ognuno di noi perché anche quelli più giovani sono, siamo chiamati a proteggere questa fascia di età che oggi si configura come la più fragile e quella che paga il prezzo più alto rispetto all'infezione, all'epidemia che stiamo vivendo. Queste sono persone fragili, sono già fragili per l'età sono fragili per la contemporanea presenza di patologie, una infezione da coronavirus aggrava questo stato. Per prevenire questo aggravamento nascono le raccomandazioni, nasce la raccomandazione alle persone anziane di evitare i luoghi affollati, nelle zone dove c'è più alta circolazione di cercare di rimanere a casa il più possibile o comunque di muoversi in ambienti dove non ci sono altre persone o dove l'affollamento non c'è mantenere rigorosamente le distanze e questo è anche un appello a ciascuno di noi. I nostri comportamenti individuali influiscono sulla circolazione del virus ma influiscono anche sulla salute di chi ci sta accanto e in particolare di chi è più fragile. Grazie a tutti.